Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamics e Marco007 e siamo tornati su Pokémon Let's Go Eevee. Allora. Nell'ultima parte abbiamo iniziato ad esplorare la caverna. il Monte Luna. Che poi non è un monte, ma è una caverna. Sì, è un monte. No, noi siamo dentro la caverna di un monte. Vabbè comunque in questa parte io non ci sono perché il joy con destro si è scaricato ma basta che, che premi qualche pulsante non è vero sì. si visto devo scuotere non devo premere niente è vero io li posso cambiare poi era spawnato un paras ah si, si gira no. questo no, noi siamo il team rocket gang dei star pokemon. Dei, pokemon. dei pokemon siamo forti facciamo paura se fa paura nessuno bella l'introduzione funzione della battaglia del team rocket è bella e per parte come un rocket eh Wow, Team Rocket però non è un <ride> pure il, il bulletto del del sai primo che, percorso non per un ratata. Ratata. sai che pure il bulletto sotto casa mia ha un ratata come il tuo Cosa uh. Solo che ha, ha di meno in quattro livelli No non uso acido è troppo sprecato ah. wow. A volgibotta, ma fa pochi danni. Abbastanza per ucciderla. Comunque, eh, già da un paio di settimane forse. È uscito il trailer di Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Lui oh non di... li vuole, io li voglio. Non è che non li voglio, il nome è troppo brutto. Cioè, dai. Posso capire i nomi di tutti i minerali esistenti, però. Pokémon rubino, Zaffino, eh, smeraldo. Eh. Dai, Paras. Pokémon... Non c'è, dai, andiamo avanti. Pokémon, let's go, Paras. Lo dovevamo prendere la scorsa volta, <ride> mi dispiace. Io te l'ho detto, tu non mi ascolti quindi. Non è vero, tu non mi hai detto niente. Io te l'ho detto, tu non mi ascolti. Non Ma è vero. Tu non mi ascolti mai, ecco. Cioè, quella volta ah, lì che prima. non si è spawnati che Gerudo, che... Cioè, erano spawnati sia Gerudo che sì, Paras. Sì, sì, sì. Sì, io. Dove vai? La tizia. Se sì, sì. lì siamo venuti. Sado. Aspetta, mi ha offerto di andare a Ah, che succede, non ci si a caccociare il Non è un vecchio. Non è la voce da vecchio. <ride> è la voce da nerd. <ride> questo, è, questo è un demone! Eh? È un <ride> No, è un demone, hai visto prima? Sì. <ride> C'è Ok, eh, diciamo che la mia spalla è un po' in pericolo anche il tuo Ivi. Quelli uccidi. Io invece uso l'acido. Bisogna eliminare questa minaccia. Vabbè, tu non si soldi. Cosa pensi che mi faccia un paio di monetine? Cosa pensi che, che, che gli facciano? Acido fa più schifo di giorno paga. E eh, vabbè, giusto lui lacido mangia colazione no, ha la stessa potenza di giorno paga azio sì. qui è uso giorno paga dunque. ma non è che fa guadagnare più soldi non penso eh? scusa grimer di che tipo è veleno veleno eh? basta no. allora uso questo che forse non è efficace mm. Oh. Il bello è che per farsi attaccare Grimer si è, si è messo a guardare il tempo vabbè ah, lo so Wow Eccolo cazz... Tipo Aia oh, no, mi no. hai fatto male Eevee ok uh, adesso cosa, cosa mi vuoi fare? Cos'è efficace contro l'acido? Non lo so le... non si capisce un cazzo. Il mio Pokémon non ce l'ha fatto E <ride> piange <coughs> Ci credo l'abbiamo rubato 400 euro e poi abbiamo preso 140 al giorno paga. Allora si accumulano gli effetti. Eh sì. Fico. Sveglia. Mi sempre il giorno paga. Ci penso io a fargli dare in serie. Con l'acido. No! <ride> tu hai visto mai che passate verso attraverso <ride> sono Scusate che ho un po' di tosse. Comunque, vedo che nei video ci sono un casino di visualizzazioni, naturalmente, no? nei nostri limiti Però pochissimi mi piace, Vi, quindi... ...vi eh, dobbiamo Beh, ricordare di, di mettere mi piace quindi, non, è, non è che ci, non ci servono, eh? Uh, uh, però, allora no, veramente serve... servono, servono e mi piace A cosa? Ah, ah? Praticamente non posso mettere le copertine se, se uh, ho troppi non mi piace. Se no una brutta reputazione. Cioè, perché me non mi piace a casa? Gli hater. Eh, si è troppi hater poi. Ma quali no. hater? Non abbiamo hater. Ok, va bene. Ah, mi puoi dire ora il veleno ehm, cos'è super efficace contro veleno? Non lo so, non si capisce niente, veleno. È strano. Vabbè, però se uso il veleno su una scimmia dovrebbe morire. Una scimmia col nato dalla porta. Mi sa che il suo normale veleno è buono. Beh, ci credo. Ma non so sapere cosa è super efficace contro veleno. Contro veleno? Terra! Non lo so, guardati i criteri. E mica lo so dove. sta. Oh, un po'. Pokebo Grazie. Repellente. Repellente, che Re... bello. Possiamo... possiamo scacciare i paraset. No, possiamo scacciare i Marco007 che uh... Via, via! Un attimo aspetta! Battaglia, battaglia, <ride> battaglia! Battaglia! <ride> wow, questa grotta è molto più grande di quanto pen sassi! Pen sassi, eh? Grotta sassi! penna salsi ah lei è un po' come se tu non è vero, non ne ha affatto raro Clefairy non ne ha affatto raro in questo gioco ah, Cle... sì. clefibole è raro ah si, sì, quindi Clay fata, quindi qui angilla fata <ride> è, non è rara però non ti ah. scrive descrive lo so Clef lo so però, vuol dire qualcosa clef? No, però clefabile è raro, credo che sia solo. Sei evolutivi, che Sì, ma che aspetta, carefree. ma sei clefabile, vuol dire che si può prendere facilmente. Sì, cosa vuol dire clefabile? Boom. Cioè, usi dire... un... Cioè, non si fa la tata, si fa la ta tata, frappacolta soldi. Facciamo così, tagliamo le, le lotte a meno che non ci siano cazzi. nuovi tokamon E eh, cazzi, naturalmente Tipo mo, che c'è le ferie che non abbiamo ancora visto Potevamo non salutarlo Ehi, smettila di... Gli... non ho letto che ho detto Via <ride> Arrivo io prima Non Nonostante tu scegli prima Io sono sempre un passo alla volta <ride> un yeah. attimo che cosa è un paras prendilo ma, ma perché? ce l'abbiamo già Gio Dio. non ci esco i paras uh petita wow un paras piccolo chi se ne frega tanto manco lo mettiamo in squadra paras Wow! ok uno due tre ecco eh, lo prendo lo io. io si fa dall'alto verso il basso non dal basso verso l'alto dall dall'alto verso il basso io ho fatto così, preparati uno, due, tre oh, no. <ride> forza. uno, due, Dai. tre ma non mi hai mai visto preparare No! due, tre oh yeah, ottimo, doppio ora è preso per forza eh, sì! Sì, ci serve davvero Sì, livello 9 che schifo Vabbè, livello di gel sassata si Sì. di sì. sicuro non lo senti tipo turbo sabbia ma no, c'è lo scudo ce cioè, lo possiamo tenere togliamo l'altro pazienza togli il turbo, turbo, turbo sabbia è veramente la cosa più insieme No, veramente è utile, però ti spreca un turno, quindi chi se ne frega? Punto, è inutile perché spreca un giorno. Con Sassata almeno attacchi e fai male. Wow, bella Nidoran. Bella. Però Nidoran è fortissimo. Fai dimenticare mio tornata. Togli il fuoco all'energia. Uè, tada! la... tornata è in... di tipo normale eh uh, sì no io volevo che non avesse più base di tipo normale tutte diverse ok adesso non lo mettere in squadra perché è scarso lo so Vai, e poi ti ho detto che non lo metteremo in squadra adesso allora, si può Man. passare però metteremo Kangaskan chi è Kangaskan? un canguro diciamo Minimum. Ma dai, ma, ma ho incontrato due parasect dopo averne incontrato uno. Anche, Anche tu qui per esplorare la carta? No, per uccidere quelli del Team Rocket. Ma chi sono i Team Rocket? Hai presenti i razzi? Sì. Ecco. O, quelli <ride> che volano via riuscito. <ride> Dobbiamo uccidere <ride> quelli della NASA. Ecco, vedi Senshu. È un Pokémon che non incontrerai mai. È normale. Perché quello è.. è, è... Di Let's Going, eh, eh, eh. di Pikachu. Sensu. Bimbo mi dispiace, dovevo rubarti i Pokémon. Eccoci qua, scusate il taglio. Oh yeah. Funziona sempre la mia spam assì velenosa. Wow, livello 15. Che schifo, io ce l'ho di livello 29. Elia, che chissà come è un nome. E chissà come è un maschio. C'è un sensuale cioè normale. Questo è il primo allenatore con due Pokémon, attenzione. A parte il palestra Brock. No. Oh, è spaventato, oh, ma sei su un bambino. E ci credo che stavamo girando intorno. <ride> <ride> Però a me ha visto e non ha detto niente. Ma Marcos. Marcos, hai un sembri il mio uomo con la guancia <ride> <ride> <ride> <ride> <ride> <ride> comunque non mi, mi spiace dirtelo ma noi siamo dei cinturini e combattiamo un po' oh ma se te solo bambini batterò in un vado un po' capito la battuta la mi sta a ridere che <ride> <ride> non so quanto le monete sulle rocce possano fare effetto però l'acido sulle rocce non possa fare effetto non è molto efficace. <coughs> si è, come diminuita la difesa? Non lo sapevo. Ah, e ora se l'ha unutata, va bene. Uso doppio non. calcio. Perché i calci sulle rocce vanno bene. Sì, perché un lottatore riesce a spaccare Il la male. Ma non è diciamo. vero. Vale, si spacca il piede se prova un calcio Vabbè il calcio no, però non è tanto io. Fare così. E cioè, lo spacca tutto. E io la l'avvolgo. Ma che schifo! ce cioè, ne hai fatto manco mezzo danno. Ah. hai fatto un terzo di danno. Ah, si? Sì. Wow! Eh si sì, tanto è morto. <ride> Avevo un, un danno. Che... <ride> Sono fortissimo! livello 14 guarda che sono solo un livello da terra intanto un bel è che l'abbiamo trovato subito un... sì, l'abbiamo trovato subitissimo è stato il quarto Pokémon che abbiamo avuto nella parte 1 ah wow un altro Geo Oh no doppio calcio <ride> ok abbiamo constatato che okay. è meglio okay. sarà incrustata è ovvio contro contro Rock, <ride> Boom, Kelsha. Comunque la mia mossa più potente è comunque doppio calcio. No. Sì. Giorno paga. <ride> no, la mia... lanciare monete fa più male. Sì, però... Ah, mi è sparito di nuovo. Doppio calcio fa 30 danni al calcio, quindi... Uh, 60. Sì, racconta che il giorno paga dai soldi. I soldi ma sono... Ma chi la... se ne frega? Questo tizio qui se ne frega. Prendi sì. la Pokémon. La pokeball! Lo so, stavo andando a prenderla ma stavo pure cercando di scrivere Giulio. Giulio mm. Giulia Giuyu giu. <ride> giu, giu. giu, giu. Prendila <ride> basta! Aiuto! Una pepita! Via, via, via! <ride> Poi dobbiamo di trovare Onix! Poi dobbiamo andare al centro Pokémon a vendere la pepita e la. Pelle. Ecco, cosa, cosa mi hai detto prima? Non lo troverai male! Sì, questo, per... questo è un cliff No. No, non è un cliffo. Due, tre. Ma che due? Ah, l'abbiamo tirato insieme. Sì, si sono tipo fuse. Appunto, è, è, è, è, è partita solo dal mio lato. Anche se io sono dall'altro lato, nella dall telecamera. Appunto. Oh, no, nel senso. Nel senso che è proprio la tua allenatrice sta dall'altra parte. Appunto. Oh, e canz fa comunque schifo. Foco l'energia. Foca l'energia. Sì, me l'ho dimenticato. O se pure nel uh, Vediamo. un attimo, è forte? Non lo so Non è forte. Oh, ma forse lo mettiamo in squadra al posto di Spiro che fa schifo. Spiro non lo usa so, nemmeno. Ecco, il mio caro. oh è forte. Io è forte attacco di gioia su Yves, 17 Sui 10 ora vediamo spiro ergo? ergo? dov'è spiro? ecco tutti i versi uguali Ego. Ego. Ego. Ego. mi sa che è più forte spiro appunto un altro 90 vorrei... e questo 69 fa meglio meglio spiro no. anche se tanto non li usiamo mai usiamo sempre dynamite e l'altro sparasino no l'altro <ride> io ero tipo vicini quindi io posso interferire pure con le cutscene no si sì, puoi solo volare via a caso no nel senso mo che c'è la prossima cutscene fai Fermati molto prima, che io posso andare avanti. Hai visto che sono andato verso mia out, così? Eh sì. Gravitalizzante. Che schifo. Perché non possiamo scendere da qua? Perché siamo dei bambini e ci facciamo la bua. Salve. A me ha lasciato passare. Stiamo lavorando. Perché, sono... Perché non fai leggere i dialoghi? Perché? Quel cappello ce l'ha anche via mano? Bravo! È tipo un porco i pinotico. Che se fa quelle di? Agli di... spasmi! <ride> Vedi, info 30-40, quindi meglio. Vabbè, io direi che. I soldi non fanno la felicità! Le Pokémon ce le rubiamo dagli allenatori! tranquillo oh, sì. Un totale, Luca. Ah si sì, è vero, perché l'intelligenza mm -hmm. è, è più forte. Eh, ma l'intelligenza non è forte contro... contro gli... <tra avec> il Vedi. <coughs> <coughs> <coughs> ok, allora giorno fa. I soldi sono più forti del, dell'intelligenza. Se sei intelligente non ti frega nessuno. Sono i soldi che importano. Cioè, vedi? È morto. <ride> Eh no, ciao sono eh ricco, no. ciao sono intelligente. Ecco una moneta da un euro, tieni. E muore. Ok, scusate, non lo taglio. Um, C'è un grosso dai Andiamo Una pozione. Ah, tra un po' dobbiamo curare... il mio bel sprite. Uh -huh. qua Non si può andare. Ci cioè, avevo detto di fermarti. Ma veramente. che ne so, io. Ehi, hey, guarda quel coso nero. Non sarà mica il fossile che cercano. Forza, bravo. Vai a prenderlo. Okay. E si sta lì. <ride> Voglio vedere cosa dite. oh è Ehi, dai monti monti. Forza mio Ok Di nuovo Paraset Paras No, Paraset e l'evoluzione E l'evoluzione <coughs> Dai Onix Bye bye Che cos'era Salve, addio ah. No Vabbè <laughs> I bocciosi non devono ficcare il naso le facendo degli adulti È una femmina. Chissene in porta. Così, merda. Per gli sono tutti uguali. Okay? Non è vero! Sempre un Pokémon, Zubat, stavolta. Che di sicuro non è meglio di...... di... di... di... Per poco ci cioè, aspettiamo una battaglia di sicuro con Mr. La... Brock. La... Ma no, perché? Non è molto efficace. Perché non puoi colpire le cose che volano con facilità. Sì, ma io pensavo fosse penso solo tipo. Oh! Tipo... Ok, la mia sparazione sì. si sta per morire. Che giorno paga. Yeah. L'ho usato troppe volte il giorno paga, ma non lo no, non lo potrò più usare. Hai 10 mosse. Lo, lo so, lo lo su 20. vai! L'ho già usato! Mi sicuro l'acido tra la il suo lavoro. Sì, sì! Ecco! Eh, Vedi, una moneta, due calci non fanno male, La moneta sì. Quanto velocemente si sale di livello? Appunto. Bastano due o tre battaglie. Geo giù a livello 11 sono completamente capa-orda. Cioè, L'animazione è la stessa di Teenager, l hai visto? No, sì. non okay, <truh> no, è se non è esatto. Non è che tu lo noti. Ok, perfetto, non c'è un demone. Ehi, hey, fermo lì! Questi due forzi li ho trovati io. Sono miei? No, sono miei. Tu <ride> se andando al tuo posto guarda quanto è inquietante! Guarda il, il suo sorriso! Un po' il Pokémon che si suicida! pure anche chiudere, può imparare quella mossa! Sì, ti puoi esplodere! Dopo cazzo! Il bello è che se non un cervellone dovrebbe calcolare le probabilità di vittoria in base al Pokémon crescere, invece no. Un cervellone stupido, invece no. Lui aumenta la resistenza dei suoi attacchi speciali, delle, della, della sua difesa speciale. Ecco, è morto. Mm. E dovrebbe anche capire che se porta più di un Pokémon in battaglia c'è più possibilità che vinca. È <ride> vero. Il quello è che mi sa che solo qui si trovano i cervelloni. Quindi sono un po' stupidi tutti i cervelloni di canto. sono i cervelloni delle caverne. Ah guarda, la fratello è un altro poco. Se devi calciare calamite, che cosa? È di tipo metallo, che cosa pensi? Acciaio. È metallo. lo stesso. È e comunque c'è la, la stessa logica di roccia. Gli faccio male perché si crede che i lottatori eh, riescano a spaccare l'acciaio solo con me che cavolo sono con un braccio lancia il braccio sul braccio sì. vai braccio scelgo te ci oh, divideremo ce li divideremo dividere. ok siamo cattivi una testa non mi sono se la saranno. ok quale scegli quello forte. vedi c'è il gioco di da fermare o oh, scegli occupante dai prendi no. non quello no prendi quello difesa no no, no quell'attacco perché che sono questo, questo l'altro vuol... niente ah. difesa e attacco Quindi sono due pokemon diversi prendi questo qua si sì. uh, scegliono no no no no no no no no no no no no no no Ora tagliamo e cerchiamo Onix. Ora, ora. No, non è vero. Sì. Non lo cerchiamo e non lo troveremo Onix. Tanto lo troviamo Onix. Ah. Altola. <coughs> Quel fossile la parte di Team Rocket? Che rabbia, come fate ad arrivare prima di noi? Ma andate a picchiare i cervelloni! Come avete fatto ad arrivare prima di noi? Non vale. Noi siamo il Team Rocket. Io sono il Jesse. E io sono James. E la nostra missione è impossessarci dei fossi Ma non è così la loro sigla Lo so, ma naturalmente non è che dicono ogni Partilassi volta La nostra James. missione è impossessarci dei fossili. Il Pokémon di... Ma perché? Manda coffee. Sempre la rosa si deve tenere Sì Bene, finalmente un duello Anzi un quadri...ello Quadrello. Tu che attacchi, e quelli qua. Così attaccheremo. Un attimo, ma così lui sono tutti i miei. Attacco lui così sono sicuri Vedi, ti comando tutti io? No. No. Ok. Finalmente una, una cosa la pari. Ah si, sì, e unisciti. Scuoti. Oi. Mi dispiace. lasciali allora, lì... acido. Ah, ok e fallo. Ho scelto caso. Ma perché? E poi non ho scelto a caso, il primo è sempre il primo. No, è possibile che... Ah! Attacca tutti e due. Perché non mi posso unire? Sta morendo, Sparasemi. Ci credo che dovresti non è vero, che... non mi hai detto niente! Io ho detto che bisogna curare, però un po' ci sarà la battaglia con il i Non è vero! Cioè, e acido, avresti comunque fatto uno spoiler, acido, no? Acido, acido, acido, acido. Ma se abbiamo visto che fa schifo, acido. Funziona bene, ma ci che... Oh, scusa il popolo, non è mio. è come se fosse fatto bene? Ma se il veleno non funziona con, contro veleno? Ah sì? Perché le monete funzionano, è vero? Perché... Sì! Ah. A quanto pare! <ride> Guarda quanto danno fa. Considera, è fatto schifo. Considera che hai fatto entrambi, quindi. Io continuo a usare l'acciaio. Pure lui. No, no, no, no, no. Addio. C'è l'Igeo. Sì. C'è. No, Nidoran. Ma che cosa? Veneno As contro Veneno è, è debole! Ma già ti dovrebbe bere lo. Nidoran sì! Ma devi capire Loro usano attacchi veleno, Nidoran no. Ma non è vero. Sì. Sì. sì. Non vuoi capire niente, guarda! E solo mezzo spina. spina. Usa uso avere uno spina. No, uso doppio calcio. Ho eh, fatto calcio, prima. Incornata. Oh. Eh, un attimo, ho sbagliato. Vediamo... Cioè, in Cornata è fortissimo. Allora su... Eccomi. Eh, oh, e uccidiamo in uno prima. Perché devi concentrare sui tuoi diversi? Perché... Eh, Perché così muore. non subiamo più danni. Perché Eccomi muore? Non muore no. con un colpo. Allora no. A voi il givolto. Mi mangi... Vedi, ma abbiamo fatto subire i danni così. Sarebbe già morto, ma ho finito che avrebbe ma che fai? Uccido Ekans eh, Ma lo uccido io Che l'abbiamo saputo da anni Non se lo vuoi. Non è vero E comunque non è la tua mossa È la mossa di Nidoran Del mio Nidoran Niente. Tu non stai combattendo! Tu dici? Vedi? No. È bello che il non è il cornata, ma è il, il tiro del collo. No, non è possibile tiro boccioso. Quanti soldi qua? No? Il tibro che ti riparta la macchina della luce. Però non sono volati, non è giusto. Che cacchio vuoi? Eh? L'hai seccato. Questa sembra l'aria di uno che ha appena sta oh. Oppure deve Ma allora sta zitto, Beh, non può essere che non abbiamo visto nessuna ah. Onix. Troviamo almeno un'Oniz e poi finiamo la parte. beh dai, non lo troveremo mai così. Abbiamo trovato due Clayfeeri! Mm. E allora? Nessuno che non sono mai. In questo gioco non sono rari, ma comunque sono meno rari di... Non si dice, ma comunque. Comunque sono meno sono più rari di Oniz. E che significa allora? Vuol dire se che se trovo tutti... due cleferi ho molte probabilità di trovare un Onitz. Sì, e tu lo vuoi trovare nell'ultimo boh, settore della camera. Certo. Cioè... Una volta l'ho trovato. Vabbè, allora io continuo a correre nell'angolo del muro. Pure io. Ma che costù. Eh, senti, andiamo, dai! Dai! Sali! Ok, non abbiamo trovato Oniz, però. <ride> ok, abbiamo trovato Oniz. Marco pure sprecato un profumo così. Posso... Vabbè, Marco, ma aggiungiti! Non sarà... Lo metteremo la squadra Borsa. e scoprirete perché. Tra poco la legge antropologa mega bol mega bol lo so ma devo lanciare la banca antropologa no aspettami vai indietro vai indietro 2 mega bol sono meglio vai vai prima che scappa prima che scappa 3 2 1 vai io è andato da è altra ehm. parte. Ma, bu. Ma bu, cosa? Che c'è un tiro brutto. Sempre Lui io tirato brutto perché ci manca un 2 minuti di carica della, della telecamera. Che significa questo? Vuol dire che stavo aggiustando il caricatore. Stavo aggiustando. Uh, sì. La vittor roccia. Che fai? Fai, perché sì. Ho sbagliato. Fai dimenticare? Con ah, gli rocci oscuro. Vediamo. Um, che la piazza trapo... in campo. Con i pazienza, anzi. Ma che pazienza è utile. Accusa. Ma cosa? Tonicamente ti, ti fa due turni per rigi. Che lo subisce attacchi per il suo. Poi restituisce <ride> no. Tipo. <ride> per e fa cento d'anni sassata poi blocca l'apprendimento non imparare niente in idola allora FanFap su onits in è questo gioco sì c'era già nel trailer non è nessun FanFap e non è uno spoiler si sapeva già che si potevano si sì, ma se i qualcuno i non si voleva spoilerare niente non guardare il trailer e segui questo split per non essere spoilerato cioè per scoprire tutte le cose il trailer oh, se si, si fa tirare fuori dalla pokeball come faremo ora lo mettiamo al posto di spiro Squadra, Onix, fai uscire dalla Pokéball Non si può uscire far uscire dalla eh No. Si può far uscire e lo cavalchiamo pure. Vedi? Onix. uscire da solo perché lo spazio è troppo piccolo. E eh, lo so, è ancora meglio. Eh ma eh. così c'è un Orix a intermittenza, brutto da vedere. E basta nella prossima parte esploreremo questo nuovo percorso che mi sa che è il percorso 4 ciao eh, sì. ci vediamo alla prossima parte di Pokémon Let's Go ciao, ciao. alla prossima